Semplicissimo, lei ha fatto il vuoto intorno a sé, La quiete prima della tempesta, dopo sette anni che la possiedo e cinque che non la guido. Ve la racconto una 5 porte che se non avesse quella presa d'aria sul cofano e quella lavettono dietro sembrerebbe anche l'auto di tutti i giorni e invece lei si presenta con un blu che sotto al sole non ho mai visto niente di simile ma la cosa più bella sai qual è? che sotto nasconde un dna da rally trazione integrale permanente differenziale autobloccante davanti e dietro tre pedali e il cambio manuale a sei rapporti di cui le prime quattro marce cortissime e la quinta e la sesta più lunghe, Comprata nel 2015 da unico proprietario, maniaco come noi, pagata 8.500 euro in perfette condizioni. Ci ho messo sulle mani nella mia officina, paraurti custom made in vetro resina. Tuning estetico sì, ma anche delle migliorie al motore, freni e assetto. Non troppo, il giusto. Un'auto senza senso la mia Subaru imprezza STI un'epidemia nella mia testa perché ti preferirei tra mille? qual è il tuo segreto? due anni fa mi sono detto possibile che il mio parere non sia di parte o che sia dettato dall'inesperienza quindi ho deciso che ne avrei guidate altre dal valore molto più alto dal nome molto più blasonato e che non avrei più toccato la Subaru fin quando non sarei stato maturo di esprimere un giudizio obiettivo Lei vale 25.000 euro oggi ma che valore ha quando ti trasmette così tanto e quando ti fa emozionare come poche auto al mondo o forse come nessuna E eh sì, c'è una telecamera su sta bar, no? Sì 8 telecamere fino adesso Una Insta 360 per il cavo Qui abbiamo una che guarda il pilota Lì c'è una Go 2 che guarda il contaggiri sì. Abbiamo un'altra Insta da un pollice, sensore da un pollice perché lì sotto è meno luminoso Pedali Poi abbiamo la Canon R5 qua microfonata 360 sul tetto Poi abbiamo una GoPro sullo scarico Abbiamo anche il vetro per far vedere come guidi c'è anche la mini che eh. poi bisogna fare il test pure di quello. Lo, lo faccio io, lo faccio allora, io. Smontate i sedili perché siamo arrivati qua con i sedili montati. Tutto perfettamente a norma. Ciao ragazzi, prima di salire in macchina preparatevi, lasciatemi un like, un commento, ci tengo tantissimo, vogliamo sapere. Che ne pensate veramente della Subaru? Mi piacerebbe tanto che chi non lo fosse si iscrivesse al mio canale e vi invito anche ad andare qui sotto in descrizione a vedere il link che vi lascio www.simoniresing.com che è lo sponsor di questo video per acquistare dei prodotti che io acquisto o acquistato per la mia Subaru vedi lo sgancio rapido ma anche le luci le luci a led che rendono la Subaru che ha 20 anni un'auto moderna tornando dall'Abruzzo a Roma in autostrada avevo un fascio di luce bellissima bianca che veramente la svecchia molto Li puoi acquistare utilizzando il mio codice sconto ODP15 qui sotto in descrizione E sarai bello da morire come non lo sei mai stato Andiamo a bordo, forza! Da oggi in poi, quando mi giro il cappello, vuol dire che sto guidando una super macchina Da oggi in poi sarà così Per super macchina non intendo il suo valore intrinseco Il segmento, il lusso, i cavalli, la potenza, la velocità il suo aspetto estetico Non mi importa io intendo quel ineluttabile, imprescindibile colpo al cuore Che una macchina che è dotata di motore e quattro ruote E in questo caso di anima Questa macchina ha cioè un'anima Può regalare improvvisamente È un rapporto a pelle È una sensazione che on off O ce l'hai o non ce l'hai Sette anni fa comprai questa macchina 8500 euro la pagai Nulla per quello che mi regala Sì ci ho messo le mani Sì l'ho sistemata Sì quello che vuoi Ma lei nel DNA È una macchina da rally E c'ha anche i sedili dietro Non adesso Ma io sono arrivato qua Con i sedili originali Ma questo DNA da rally Questo modo di guidare Questa trazione Integrale, permanente Differenziale, autobloccante Davanti, dietro, centrale Oddio mio Questa qui È quella macchina Che istantaneamente Mi ha fatto perdere il lume della ragione l'ho amata dal primo momento in cui l'ho vista e oggi questa macchina è per voi 345 cavalli non è una follia prime quattro marce cortissime tutte di puro piacere può uscire forte fuori dalle punte e lei tiene, tiene quanto tiene questa macchina, guardate e senti queste marce 1, 2, 3 subito pronte vai come un diavolo io sfido chiunque a stare dietro a una Subaru del genere su strade così ti permette di andare così forte che neanche te ne rendi conto il bello sarebbe avere una macchina più potente con trazione anteriore su una strada del genere e vedere poi alla fine chi arriva prima giù <ride> che spettacolo ragazzi ragazzi il mio mostro blu con cerchi oro che sputa fuoco Praticamente ti trasporta in una dimensione che non è reale perché sembra di stare in un rally Che bomba sotto al mio culo mamma mia quanto trasmette questo sedile continuo a spruzzare l'acqua demineralizzata sul mio intercooler che non è stato spostato non è messo davanti anche perché io non ne faccio un uso da vista di questa macchina è rimasto lì bello originale che ti guarda col suo bel sorriso e la sua scritta STI Subaru Tecnica International WRX WRX sta per World Rally Experimental ragazzi i giapponesi I love you Japan I love you Japan No questo non è salire Questo è aggredire aggredire Non posso spingerlo al limite signori Ho ancora bisogno di trovare quella memoria muscolare che avevo acquisito con questa macchina tanti anni fa per sei anni non l'abbiamo guidata lei decide di uscire così dai tornanti ascoltiamola due secondi senza parlare questa è una quarta marcia signori ascoltate la quarta marcia quarta un che è una bellezza strada sconnessa si sì, è vero al un po' duro abbiamo un bel mister andiamo a migliorare il gioco quanto tiene sentite la trazione qui avete sentito il differenziale autobloccante davanti e dietro cosa fa come ti porta fuori. È un piacere? È un piacere! World rally ragazzi! Guarda come esco! Chiamami una Porsche! Chiamami un Ferrari! Chiamami chi vuoi! Ma qui su queste strade con lei! Non ce n'è per nessuno al mondo! Quanto ti perdona tra l'altro. Dio mio, dio mio. Grande la toglio R888. Non credevo tenesse così tanto sta gomma. E invece è pure vecchia. Questa gomma ha fatto mille turni ancora tiene la strada mamma mia che macchina signori questa è in assoluto la miglior macchina che io abbia mai guidato in vita mia mi manda al manicomio settimana in posti come questo, senti che pace cioè ti ricarichi proprio le batterie stacchi un attimo da dal mondo esatto no. non si può descrivere questo gioiello dell'ingegneria giapponese del 2002 in un unico video volevo la 100 ma non l'ho trovata in questo periodo è difficile pure reperire la benzina buona, vabbè è andata così e comunque come va scusa che non ti ho messo la 108 Dani, perdonami e tu mi fai, mi fai emozionare, io sto sudando. Madonna, senti che caldo qua dentro, Dio! Che macchina! Oh, Dio, è mia, mia! E io ne ho guidate tante, tante ultimamente. Veramente troppe. Questa è in assoluto la miglior macchina che si possa pensare per divertirsi al mondo. Tu renditi conto la velocità con la quale sale... No. Seconda, terza, quarta marcia A lei non gliene frega una mazza Senti come esce Altro che BMW raga! che Porsche raga si eh sì vieni con un Porsche qui vieni eh? <ride> Quando mio figlio vedrà questo video dirà papà perché non mi ci hai portato? perché sei troppo piccolo amore mio non ti voglio rovinare l'infanzia poi ci pensi troppo. Nel 2015, comprata nel 2015 da unico proprietario a Roma, era un po' stanco di questa macchina, voleva qualcosa di più spendibile, più friendly user, veniva da un deltone sto tipo e l'aveva già svenduta. Poi mi ha venduto la Subaru a me a 8500 euro, adesso la macchina vale circa 25. Ho colto l'occasione perché insomma passavo da un m 346 a questa. Amore a prima vista, macchina molto più permissiva, nel senso la voglio modificare, voglio fare del tuning estetico, non avevo la paura di, to di toccare il mostro sacro tipo la M330, guai chi la tocca giustamente. La Subaru invece nasce un po' debole con quel paraurti così, eh, esteticamente non era bellissima, sti fari tondi, vabbè, non era il massimo però aveva già dei bei muscoli, mi piaceva, il potenziale di sviluppo era grande quindi mi ci son messo con i pezzi di cartone, lo scotch, no, nel garage un po' sognando, come fanno tanti ragazzi, per darle una forma un po' più accattivante davanti e piano piano, grazie alle mie doti tecniche che conoscete tutti sul canale dei restauri eh, sono riuscito a fare questo paraurti in vetro racing mi sono divertito tantissimo poi la macchina è stata riverniciata, sistemata è stato fatto eh, un cambio dei cerchi già per Racing belli con un bel oro che spicca ancora di più di quelli originali e poi tutto il tuning del motore non vi dico tutto quello che c'è in questo video se no diventa lungo la mettiamo sul ponte nel prossimo da Officine Cubo, tiriamo sulla macchina e vediamo cosa c'è dentro però con una cifra del genere. Oggi, nel 2022, dove le macchine sono sempre più filtrate, lo sappiamo, per avere quelle emozioni di guida, quella cattiveria, quell'ignoranza, quella sostanza, quella croccantezza di tre pedali, cambio corto, erogazione cattivissima, turbo che fa 8000 giri sta Subaru, attenzione, bisogna guidare delle macchine che valgono almeno il doppio. Voi sapete che io nel canale ho portato un botto di macchine fighe ultimamente Grazie a Dio sono fortunatissimo. Lotus Exish Cap S, la Porsche GT3 RS, la Porsche GT3 992, pazzesca, la Giulia GTA M, la Lamborghini Superleggera, la Ferrari 430 Scuderia che ha guidato Michael Schumacher. Ho guidato la 488, la Nissan GTR R34 Skyline, la Honda NSX la Nissan 370Z, la BMW M2 Competition, il Deltone, la Ford Sierra Cosworth 4x4 C'è un elenco enorme sul mio canale di supercar che ho guidato eppure per il mio gusto in termini di rapporto qualità prezzo ti dico che questa Subaru che tra l'altro ha una manutenzione bassissima e dei costi di gestione buoni a parte il carburante è la miglior guida che Matteo ha fatto, e non sono qui a dirvi che quella è in assoluto è la meglio, perché ognuno ha i suoi gusti. Per me, per me è così, una macchina che, inutile dirlo, io non venderò mai da sbarbatello a vent'anni, come magari alcuni ragazzi fanno oggi, a comprare una macchina, io questa non la venderò mai non è una macchina stupenda, meravigliosa, ti innamori giustamente, poi passa qualche anno e la dai via. Io questa l'ho promessa a mio figlio, a 18 anni sarà la sua, la mini è di Leonardo, la Subaru di Valentino, la mini di Leonardo e a parte quello, a parte la promessa ai miei figli è una cosa che per me è una follia vendere un'icona, un una macchina che ha fatto la storia del rally la bagai poi in assoluto questa perché prima della blow che già aveva qualche cosina in più a livello elettronico col manettino potevi cambiare le impostazioni neve, asfalto, terra insomma questa invece non ha niente trazione integrale permanente senza diavolerie elettroniche come mamma l'ha fatta a parte l'ABS vabbè, però è quella che secondo me era più ignorante e le macchine ignoranti a me fanno impazzire, io sono molto rock and roll di spirito e le auto nuove non mi fanno, non mi danno quel brivido, ecco quindi la sbaru, col cavolo che la vendo, scusate il gesto <ride> belli, andiamo in macchina hey Ragazzi, E non sono di parte, ve lo giuro, ne ho guidate tantissime, volevo essere maturo prima di fare questo video, volevo essere concreto, sincero, obiettivo con voi, perché mi seguite con affetto, io ve la volevo raccontare senza cazzate, senza essere di parte, farvela sentire dopo aver maturato esperienza di guida. E questa è l'esperienza di guida. Qui bisogna lavorare un pochino sull'assetto, bisogna lavorare sui freni, sulle gomme, fare un po' di angoli, anzi ringrazio Cerdullo che me li ha fatti per quello che è l'assetto in maniera è eccellente grazie Luigi ti ci porto anche a te a fare un giro qua e poi insomma fare delle migliorie un po' sotto ogni punto di vista ma la macchina già così ti fa impazzire ti fa impazzire sfido chiunque a salire qua sopra e dire no non mi piace sta macchina è impossibile le sassate che sto prendendo ma sono quelle che prendi regolarmente con tutte le macchine solo che qua te ne accorgi perché non c'è l'antirombo qua sotto non c'è un'emerita minchia quindi senti tutto Oltre che questo sound dallo scarico e questa valvola pop-off che ti sputa l'aria nel cervello E ti fa godere Quando entra il turbo, signori, ti metti le mani nei capelli È qualcosa di incredibile What is this car? Che bella, poi è blu con i cerchi oro. Hey, what's up? Mamma oh, mia, impressione a caldo Vola, vola, ma sembra che c'hai controlli, cioè la, la tiri a cannone per farti male devi fare veramente lo stronzo, perché sennò è spettacolare! Mamma mia, poi sale va, Inutili le marce! Cioè, cioè la, quando la guidi, no? Come sensazione di guida! Mm. È fighissima, eh! Mm. Ti dà, dà l'idea? C'è sali con la paura perché giustamente comunque sali su un mostro. Ti ho detto vai piano, infatti infatti non sei andato piano, eh. ok? <ride> Va bene Però così. poi dopo, cioè, appena capisci come funziona, eh no aspetta, vai a fionda. Fiducia. Vai a fionda, Ma questa no. qui ha 60-80 kg in meno. Quindi diciamo, stiamo parlando di 1350-1380 kg. Che sembra che pesa di meno. Mm, molto. Ma poi da fuori che molto. sound? <ride> <ride> Pat, come suonava da fuori? Come suona da fuori? Dio, bon. Dio Bonin, Dio Bonin! Dio bonin. L'ultimo vero bolide da rally stradale Ti accorgi che hai una Subaru in Impreza quando non comprendi perché le altre auto restano bloccate nella neve Ti accorgi di avere un'auto dal sound migliore di una muscle car Speri che l'indomani in pista venga a piovere Vai più veloce nel misto che in autostrada non noti differenza tra guidare sull'asciutto o sul bagnato Sei molto più concentrato sul contagiri che sul contachilometri Non ti stanchi mai del suono del tuo scarico che proviene da quel motore boxer 4 cilindri 2000 turbo Non vuoi altra auto che non sia Subaru Pensi che cerchi più grandi da 18 siano ridicoli E ovviamente pianifichi un viaggio tenendo conto dei distributori con benzina a 108. anni. Ragazzi spero che questo video sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con altri video della Subaru, della Mini e non solo. Buona domenica a tutti e ciao!